Bene, eh, ciao a tutti, eh, io sono Lorenzo e oggi parliamo dei template, in particolare in Wikipedia. Partiamo dicendo che eh, i template sono uno strumento eh, comune a tutti quanti i siti wiki, poiché sono eh, offerti direttamente dal, dal, dal software MediaWiki, quindi ogni sito che è basato sul, sul software MediaWiki eh, eh, offre eh, come strumento i template tuttavia oggi ci riferiremo soprattutto al mondo di Wikipedia dunque, i template in Wikipedia cosa sono, come usarli e come crearli partiamo eh, dalla eh, domanda più importante a cosa servono, ovvero qual è la necessità che, ci ha a creare, che ha spinto gli sviluppatori a creare uno strumento del genere. Uh, il problema principale, uh, la funzione principale a cui assolvono i template, è evitare di ripetere più volte lo stesso testo. Uh, come potete immaginare, um, dovendo ripetere lo stesso testo, o la stessa porzione di codice, eh, per eh, più voci specialmente in casi come in Wikipedia in cui eh, esistono milioni di voci eh, possono sorgere problemi di vario tipo il problema di cui stiamo parlando è la duplicazione o la ridondanza che se talora può essere eh, vantaggiosa come nel caso della sicurezza nel caso dei backup eccetera eh, altre volte eh, può portare delle, dei problemi i problemi maggiori sono in dimensioni in tempo e per quanto riguarda la coerenza delle informazioni che troviamo. Le dimensioni è il minore dei problemi, in quanto se dobbiamo duplicare molte volte il testo, eh, questo creerà eh, delle, dei problemi di dimensione, ma piccoli, in quanto noi come contributori non dobbiamo preoccuparci, eh, come spesso viene detto, di quanto grande è. il il contributo che stiamo portando, perché i server possiamo ehm, approssimarli come dime, di dimensione infinita. Il problema più grande ehm, per quanto ci riguarda sono di tempo e di coerenza delle informazioni. Il tempo per cui ehm, scrivendo molte volte eh, la stessa cosa, ovviamente consumiamo del nostro tempo invece scrivendo, eh, avendo a disposizione uno strumento che ci permette di eh, scrivere qualcosa una sola volta e poi riutilizzare più volte la stessa informazione, ne abbiamo ehm, in vantaggio. Inoltre, utilizzando un template, eh, sarà più facile modificare queste informazioni e informazioni a posteriori. Quindi usiamo una volta sola il template in molte pagine e poi all'occorrenza basterà modificare soltanto il template per avere un riscontro immediato e automatico in tutte quante le altre pagine. L'altro problema a cui, facciamo, ehm, a cui cerchiamo di dare una soluzione è la coerenza all'interno delle informazioni. Se noi vogliamo scrivere un dato in tante pagine e poi per qualche motivo questo dato verrà aggiornato in una, sol, in una soltanto delle pagine, avremo un problema di coerenza all'interno delle pagine stesse. Questo è un, può essere un problema sia dal lato diciamo semantico, quindi dal significato dei nostri contenuti e sia dal, dal punto di vista, eh, diciamo, del, della forma, dal punto di vista stilistico. Eh, I template danno una soluzione anche a questo problema. Eh, quindi l'idea principale alla base dei template è scrivere il nostro testo o il nostro codice una volta soltanto. Quindi eh, scriviamo il nostro codice, in questo eh, caso specifico, nell'esempio che vedete, nella pagina B. Eh, per esempio viene usata questa parola eh, chiave in informatica negli esempi fu eh, scriviamo fu nella pagina b una volta soltanto e poi richiamando ogni volta la, questo testo nelle altre pagine tramite le doppie graffe e scriviamo il nome della pagina b in tutte le pagine automaticamente apparirà il valore fu modificando una sola volta la pagina fu questa pagina questa modifica verrà eh, riversata automaticamente in tutte quante le pagine che utilizzano questo template quindi i pro come vedete sono moltissimi e ne abbiamo già parlato quindi risparmiamo spazio in, ehm, eh, ovvero la dimensione del, del del testo che stiamo scrivendo risparmiamo tempo sia al momento della modifica e sia quando vogliamo modificare quello che abbiamo scritto e, come ho detto, manteniamo una certa coerenza eh, nel, nelle informazioni che scriviamo e anche dal punto di vista formale, automatizziamo alcune informazioni, come vedremo più avanti, e poi semplifichiamo l'interfacciamento con strumenti esterni. Uno degli esempi più eh, classici è quello con Wikidata, come abbiamo già visto già, eh, in altri webinar. È possibile utilizzare alcuni template che ricavano automaticamente dei dati, con Wikidata. Il template semplifica l'interfacciamento nel senso che ogni volta che voglio eh, un, ricavare in automatico un dato da Wikidata non dovrò andare a scrivere tutto il codice, a volte anche abbastanza complesso, ma mi basterà chiamare il template che lo fa eh, per conto mio. L'unico contro dei template è che eh, soprattutto per crearli ma a volte anche per utilizzarli eh, c'è una eh, curva di apprendimento che per alcuni contributori a volte è particolarmente ostica. Bene, eh, dopo averli introdotti iniziamo a vedere come si utilizzano. Prima di tutto eh, vediamo come si riconoscono. Un template, come abbiamo già accennato, eh, si riconosce dalle parentesi graffe. Quindi come, se, um, come, eh, nel caso in cui, come nel caso dei Wikilink eh, che un, eh, inseriamo tra parentesi quadre, quindi se scriviamo tra parentesi quadre Wikilink eh, apparirà un link che rimanda alla pagina Wikilink, usando le parentesi graffe invece includiamo il testo di una pagina. Questa pagina eh, si dovrà intitolare template, due punti, nome della pagina, nel nostro caso la pagina è B, quindi se andiamo nel, nell'indirizzo URL troveremo template, due punti B. Eh, invece nel nostro esempio la pagina che usa il template è A, e nel codice della pagina, questo sotto in bianco, troviamo scritto tra parentesi graffe B, che è il nome del template, e poi nel risultato, qui, questa cosa blu, eh, sarà il codice contenuto all'interno del template B. Perfetto. Um, perché template? Quindi, eh, se il nome della pagina è B, perché abbiamo bisogno di scrivere template due punti davanti? Uh, template, due punti, è uno dei possibili namespace che possiamo trovare su Wikipedia. Altri namespace sono aiuto, due punti, discussione, due punti, Wikipedia, due punti, e così via, file, due punti, eccetera, eccetera. Ogni uh, namespace raggruppa un certo uh, gruppo di pagine in base alla loro funzione. Per esempio, tutte le pagine che iniziano con aiuto, due punti, saranno uh, pagine di aiuto, ovviamente. Uh, pagine che iniziano con discussione due punti sono la pagina di discussione relativa a una certa voce. Um, tutte le pagine, nel nostro caso, che iniziano con template, saranno un template che può essere utilizzato uh, tramite le, parent le parentesi graffe. Anche i template hanno una loro pagina di discussione. Tutte le pagine di discussione dei template iniziano con due eh, dis discussioni template due punti. Per esempio il nostro template B avrà una relativa pagina di discussione, discussioni template 2.B, in cui gli utenti potranno scrivere, eh, fare domande, proporre modifiche al template e così via. Bene, la maggior parte dei template non sono di tipo statico. Nel nostro esempio di prima, questo. Eh, questo template è statico, in quanto eh, viene mostrato un, un valore e ogni volta che si usa il template con le parentesi qua, eh, graffe, viene eh, mostrato sempre quel valore in modo statico, cioè eh, al momento dell'utilizzo il valore non cambia. La maggior parte dei template invece sono eh, dinamici, solitamente. Un parametro per essere dinamico, ovvero per mostrare un contenuto diverso ogni volta che viene usato, eh, utilizza i parametri oppure altre cose che vedremo più avanti. I parametri sono lo strumento più importante quando si uh, usa un template e, uh, per esempio in questo, in, uh, questo esempio vediamo uh, il template esempio con due barre verticali e dopo ogni barra verticale viene inserito un valore, quindi noi chiamiamo il nostro template esempio e diamo come, valori, come eh, valori per i due parametri in input il valore 1, 2, 3 e il valore abc. Per esempio, il primo valore potrebbe essere eh, la nostra altezza e invece il secondo valore potrebbe essere il nostro nome. E il template sa che con quei due valori ehm, ci deve fare qualcosa, sostanzialmente. I parametri possono essere di due tipi, nominali oppure posizionali. Nei primi bisogna specificare il nome, ehm, il nome del parametro. In questo caso nome è il nome del primo parametro e cognome è il nome del secondo parametro. Il vantaggio di questo tipo di parametri, di tipo di parametri è che ehm, possiamo usare il, questi parametri in modo eh, alter, eh, alternato, opzionale, quindi usare soltanto uno dei due. Eh, oppure invertirne l'ordine, eccetera. Perché tanto il template si baserà soltanto sul nome del parametro. Il secondo tipo di parametro è quello posizionale, ovvero non serve specificare il nome del parametro, e questo è un vantaggio. Lo svantaggio è che i parametri devono essere necessariamente inseriti in questo ordine. Quindi non vediamo qualcosa uguale a qualcos'altro, ma vediamo soltanto il nome del template, Barra verticale, valore, barra verticale, valore. Uh, un, uh, diciamo un workaround per uh, invertire l'ordine dei parametri posizionali oppure uh, rendere questi parametri uh, opzionali è usare, uh, usare come nome il numero uh, del, del parametro. Quindi per esempio se qui il nostro, parametro, il nostro secondo parametro ha come valore rossi, possiamo anche scrivere 2 uguale rossi. Il primo parametro ha come valore mario, allora possiamo scrivere 1 uguale mario. Come vedete in questo caso abbiamo invertito l'ordine. Bene, qui già veniamo a un punto dolente, il template bio. Uh, questo è un template, diciamo, osannato da una parte degli, stu degli, sì, degli studenti, degli utenti di Wikipedia, e invece um, denigrato e bocciato in, in toto da altri, quindi um, è un template molto controverso. Eh, però è uno dei template, eh, dei primi template con cui si avrà a che fare quando si inizia a contribuire e serve, uh, come si vede dall'esempio, per scrivere un incipit biografico nel nostro caso abbiamo preso l'incipit di Douglas Adams e eh, come possiamo vedere nella voce di Douglas Adams uno dei primi template che troviamo è il bio nel bio eh, troviamo tutte quante le informazioni anagrafiche come vedete è strutturato in modo eh, verticale quindi in ogni riga troviamo il nome del parametro uguale valore del parametro quindi nome uguale Douglas Noel cognome uguale adams, e così via, per tutte quante le informazioni supportate dal template. Eh, il risultato, eh, come risultato abbiamo un um, incipit eh, formattato in modo standard, con aggiunta di wikilink automatici, eh, la, eh, verbi, eh, punteggiatura, virgole, e così via. E eh, non solo abbiamo un vantaggio di formattazione del testo, ma anche una categorizzazione automatica, ovvero eh, la pagina Douglas Noel Adams, eh, no, la pagina si, si intitola Douglas Adams, eh, non, in questa pagina non bisognerà più inserire le categorie in modo manuale, ovvero la categoria scrittori britannici oppure la categoria nati nel 1952, ma ci penserà in modo automatico il template bio. Uh, due piccole note sulla formattazione dei template, l'iniziale del, del, del nome quando lo usiamo non è importante, quindi qui se avessimo scritto tra eh, parentesi graffe e B o con la B maiuscola eh, avrebbe funzionato lo stesso, e gli spazi non contano. Sostanzialmente, eh, generalmente, di solito si usano ehm, l'uguale con gli spazi, con, con uno spazio prima e dopo, però non è importante il numero di spazi. Lo stesso vale per gli spazi vicino alle parentesi graffe e vicino alle... Ehm, alle barre verticali in questo caso vediamo che ogni volta si va a capo con una barra verticale però se questa barra come abbiamo visto prima fosse stata dopo Adams avrebbe funzionato ugualmente e gli spazi vengono cancellati al momento del, del caricamento della pagina ora veniamo ai pro e ai contro di questo template che è uno dei più famosi il pro è l'uniformità Ovvero, eh, obbligare l'utente a scrivere un incipit biografico in un certo modo. Alcuni vedono questo eh, non come un pro, ma come un contro. Ovvero, eh, ci sono molti casi in cui gli incipit non possono essere eh, uguali agli altri, ma ehm, si pensa che eh, siano eh, delle cose un po' troppo forzate, per esempio quando eh, aggiungiamo delle attività, siamo costretti ad aggiungere delle attività che in alcuni casi possono risultare anacronistiche. Un altro pro, eh, e questo io lo considero in realtà un pro, eh, l'uniformità, eh, però molti lo considerano un contro. Un altro pro è la categorizzazione automatica, come abbiamo visto. I contro sono la poca libertà, come abbiamo, come abbiamo detto, c'è cioè una specie di trade-off tra uniformità e libertà, e eh, il fatto che il bio può risultare complesso per i nuovi contributori, che potrebbero preferire eh, scrivere a mano l'incipit e non utilizzare un template. Ok, Questo, eh, le inclusioni multiple eh, le accenno soltanto, ma le, per, per, per completezza. Uh, un template può a sua volta essere chiamato da un altro template come nel nostro caso vediamo che il template B viene usato nella pagina A questo qui è il testo della pagina A però nel testo del, del, del template B vediamo che a sua volta scrive uh, parentesi graffe C quindi B sta utilizzando C a sua volta infatti vediamo che nel risultato della pagina B compare la scritta bar che è eh, letta dal template C e nel eh, risultato della pagina A troviamo tutto il testo della pagina B incluso la, il, il, il testo bar che proviene dal template C esistono dei modi per non far includere eh, due volte la stessa cosa e questa cosa la vedremo dopo eh, perfetto ora eh, iniziamo a eh, dividere grossolanamente i tipi di template Uh, questa cosa non è uh, troppo importante però è più per far capire uh, i possibili utilizzi di, di, dei template i più importanti, uh, quelli con cui uh, sicuramente il nuovo contributore avrà a che fare sono quelli sinottici e quelli per la citazione delle fonti i primi sono uh, degli, dei box che spesso vedete nelle voci in alto a destra e servono per riassumere tutte le informazioni di una voce Uh, e dopo vedremo un esempio i secondi servono appunto per citare le fonti e soprattutto uh, in modo uh, seguendo un certo standard come dicevo prima uh, la, la cosa importante e la cosa molto vantaggiosa dei template è poter scrivere uh, tutto quanto nello stesso standard e poi nel momento in cui si vorrà eventualmente fare una modifica allo standard basterà modificare il template e tutte quante le, le pagine verranno modificate, la resa delle pagine verrà modificata in modo automatico. Altri tipi di template possono essere quelli di navigazione, che sono quelli che vedete spesso nelle voci in fondo, per, che servono per navigare da una pagina all'altra, oppure di formattazione per modificare la, il formato di un testo, ad esempio il grassetto, il corsivo, altre cose i template di avviso, di servizio, questi, i sottotemplate che sono template usati in altri template, che sono eh, diciamo, usi avanzati o comunque più, più rari, non, non diretti al contributore alle prime armi. I template sinottici, appunto, come abbiamo visto, hanno una struttura molto simile a quella del bio, quindi eh, spesso si scrivono in questo formato qui, andando a capo, barra verticale, nome del parametro uguale valore del parametro. E questo qui è il classico risultato che in tutte quante le voci di Wikipedia vedete in alto a destra. I template di citazione fonti, come abbiamo detto, servono per citare le fonti, e ne esistono di vario tipo. Tutti quanti questi template, cita libro per le, per le fonti bibliografiche, ehm, cita web per le pagine web, cita pubblicazione per le pubblicazioni accademiche, cita news per gli articoli di giornale, e così via, eh, hanno tutti quanti chi più chi meno la stessa eh, resa stilistica perché, se non sbaglio, si basano a loro volta su un altro template che ne uniforma lo stile. Eh, tuttavia, eh, vengono usati, eh, alcuni, tem alcuni template supportano alcuni parametri e altri no. Ad esempio, il parametro ISBN probabilmente eh, verrà supportato dal template Cita Libro ma non dal template eh, Cita Web. Ogni template deve avere per forza un suo manuale eh, o per forza eh, almeno quelli di uso più comune e soprattutto quelli di uso più complesso. Ad esempio un infobox per poter essere utilizzato bisogna conoscere quali sono i suoi parametri. Un template di navigazione invece di solito non ha parametri e quindi potrebbe non avere un manuale. Vediamo un esempio. e scriviamo nella barra di ricerca template bio questo qui è il template che abbiamo visto prima e questo è il manuale come potete vedere eh, qui vengono riassunti i parametri del template in realtà questa è una lista ristretta, soltanto i parametri più comuni e questa qui è la lista completa quindi se andiamo a scrivere template, due punti, nome del template, apparirà questa pagina che di solito spiega il modo in cui viene usato un template. Se invece andiamo in una voce biografica, come questa, una persona a caso, modifichiamo il testo e andiamo a vedere che con l'evidenziatore di sintassi questo qui è il template bio usato nella voce di Dante Alighieri. Come dicevo prima, il template è spesso controverso, per esempio in questo caso ci costringe a uh, inserire come attività politico, okay? oppure perché uh, magari ha avuto, uh, ora perdonate la mia ignoranza, ha avuto delle cariche politiche e quindi lo, lo indichiamo come politico. E questo ci permetterà di, in fondo, categorizzarlo anche come politico. Okay? La controversia più importante invece è quella sulla nazionalità, okay? eh, quindi sappiamo che nel 1300 l'Italia non era ancora unita, ciò nonostante Dante Ligieri viene indicato come eh, italiano. Tornando a noi, ok, i, i manuali di solito sono salvati in delle sottopagine, quindi template, due punti, nome del template, barra, eh, slash, man, che a sua volta viene inclusa come un template all'interno della pagina del template, però questo è una eh, sottigliezza. Il controllo delle inclusioni. Come per le pagine, eh, come per i puntano qui eh, semplici dei Wikilink, ovvero eh, voler sapere eh, una pagina, quali sono per una pagina quali sono i link entranti, possiamo fare, la stessa, possiamo fare la stessa cosa con le inclusioni, ovvero per un template quali sono le pagine che usano questo template. Facciamo un esempio. Quindi per Dante Alighieri, se andiamo di lato, sotto strumenti abbiamo puntano qui, vediamo tutte quante le pagine che puntano a Dante Alighieri, oppure in questo caso a Dante, che è un redirect a Dante Alighieri. La stessa cosa si può fare per il template bio. Queste qui, come vedete, sono le pagine che includono il template bio. Ovviamente saranno tutte quante voci biografiche. Ok, ultima cosa. Prima della, per concludere la prima parte, il comando subst. Il comando subst serve per sostituire eh, al template il suo contenuto al momento dell'utilizzo. Per esempio, se, un template, eh, e se, se come risultato di un template otteniamo la stringa ciao Mario, scrivendo soltanto tra parentesi graffe saluto eh, barra verticale Mario, ad esempio vogliamo salutare un utente, Okay, e qui scriviamo il nome dell'utente otterremo ciao Mario scrivendo invece subst due punti il nome del template barra verticale Mario allora questa frase verrà salvata anche nel codice della pagina facciamo un esempio questa è la nostra pagina delle prove di Wikipedia noi sappiamo che è una cosa che vedremo dopo. Local time. Non è un template, ma è una variabile, che ci mostra l'ora attuale. Come vedete sono le 18.32. Salvando la pagina, oh, scusate, salvando la pagina, otteniamo che Qui c'è scritto 18.32, questa è la pagina salvata. Se andiamo a vedere il testo, c'è ancora local time, okay? Se invece scriviamo subst e sostituiamo a questa variabile o al template, la stessa cosa funziona con i template, il suo eh, valore e viene salvato in modo permanente. Adesso vediamo che cosa significa. Pubblichiamo le modifiche viene aggiornato il minuto perché nel frattempo è cambiato, 18.33. Ora torniamo su modifica e non abbiamo più local time, ma abbiamo il suo valore in, nel momento in cui abbiamo salvato la pagina. ok? Quindi adesso anche quando saranno le 18.34, se andiamo a vedere il codice sorgente della pagina, noteremo che qui c'è sempre 18.33, perché è il tempo che... Ehm, Uh, il, il timestamp di quando abbiamo salvato la pagina con il comando subst quindi se il template uh, contiene ciao Mario scrivendo subst saluto Mario avremo la, la, la stringa ciao Mario salvata in modo permanente ora, eh, prima di eh, qualche domanda ricapitoliamo quello che abbiamo detto finora i template servono per risparmiare tempo e spazio con lo stesso template possiamo ehm, mantenere coerenza nelle informazioni eh, eh, all'interno delle varie pagine e possiamo automatizzare determinate operazioni. Questo lo vedremo fra un po'. Ehm, ogni pagina, ogni template deve essere preceduto dalla stringa template due punti seguito dal nome del template e per poterlo utilizzare dobbiamo scrivere il nome del template anche se scriviamo template due punti, nome del template fra parentesi graffe funziona ugualmente, l'importante è ricordarci appunto di utilizzare le parentesi graffe. Gran parte dei template hanno bisogno di parametri per svolgere la loro funzione, altrimenti fun, eh, il, eh, utilizzandoli otterremo sempre lo stesso risultato. I parametri dei template possono essere nominali, quelli in cui bisogna, siamo obbligati, di cui siamo obbligati a specificare il nome, oppure posizionali. Ogni template ha un manuale di istruzione cui, che possiamo consultare scrivendo la pagina, eh, consultando la pagina appunto del template. Template due punti, nome del template. I template possono essere substati in modo da salvarne il contenuto attuale in modo permanente. Ora, qualcuno ha delle domande? Prima di passare alla seconda parte? Lorenzo, non so se in chat non ci sono domande, non so se qualcuno ha domande, eh, apra il suo microfono. Ok, ne... è tutto chiaro. Ok, bene. Possiamo passare alla seconda parte e poi appunto... Vi ricordo sempre se avete delle domande, se volete scriverle nella chat a sinistra, eh, poi le, le raccogliamo alla fine. Uh -huh. In ogni caso, eh, come è già stato detto in altri, in altri video, esiste la pagina Sportello Informazioni. Aiuto Sportello Informazioni, in cui i wikipediani fanno a gara per rispondere alle domande dei, dei nuovi contributori. Quindi basta andare su aiuto, sportello informazioni, aggiungi la tua domanda. Possiamo iniziare la seconda parte, quindi. Come si crea un template? Allora, tra le avvertenze dei template, vediamo un avviso abbastanza inquietante, scritto veramente così, in caps lock rosso, eh, non modificare mai il contenuto di un template in uso se non sai quello che stai facendo eh, questo da un punto di vista è giustificato da, da un altro punto di vista è, è, spaventa molto eh, quello che vuole dire è che se un template eh, a sua volta è usato in centinaia, migliaia o addirittura milioni di voci, sarebbe meglio non modificare quel template altrimenti la modifica potenzialmente errata si riverserà in tutte quante le pagine che lo includono Ciò non significa che non possiamo usare le nostre pagine di prova, eh, chiamate sandbox appunto, come quella che abbiamo visto prima, eh, le pagine di prova di Wikipedia oppure le nostre personali per poter sperimentare un pochino con i template e prenderci un po' la mano. Ok, questo qui è il codice eh, tipico di un template, la struttura tipica di un template. I tag più importanti, in realtà ce n'è anche un terzo, ma adesso non lo vediamo per semplicità, sono include only e no include. Eh, nel primo bisogna inserire, per l'appunto, come dice il nome, il codice da includere. Quindi scriviamo tra minore e maggiore il tag include only, e poi alla fine, per dire che abbiamo finito, ci dobbiamo mettere uno slash. Eh, quindi in questo caso la stringa codice da includere verrà mostrata quando usiamo il template. Qui adesso siamo, facciamo finta di essere nella pagina template due punti qualcosa, nome del template, e stiamo scrivendo questa cosa, quindi stiamo creando il nostro template. Uh, invece, quello che scriviamo tra noi include e noi include con, preceduto da uno slash, sarà il codice da non includere. Nel nostro esempio, questo è l'esempio che porteremo avanti, um, Abbiamo no include, eh, te, scusate, tra include only e, e include only finito, ciao, tripla parentesi graffa, molto importante, con il nome del parametro. Okay. I nomi dei parametri, per l'appunto, vanno scritti tra triple parentesi graffe e la barra verticale vedremo tra poco a cosa serve. Quindi quando useremo il nostro template, per esempio chiamiamolo saluto, eh, scriveremo tra due parentesi graffe saluto, nome, due punti, qualcosa. Invece tra no include e no include scriveremo tutto quanto il codice da non includere. Ad esempio spesso tra no include e no include eh, viene inserito il manuale del template che viene mostrato a chi visualizza la pagina del template ma non viene mostrato da chi usa il template, quindi nelle pagine che includeranno il template. Questi sono i, tutti i modi in cui possono essere utilizzati i parametri. Quindi, come abbiamo visto prima, i parametri si dividono tra nominali e posizionali. I primi bisogna scriverli in questo modo, quindi tra tripla parentesi graffa, il nome del, del, del parametro. I secondi bisogna scriverli in questo modo, quindi tra triple parentesi graffe, la, la posizione del parametro. Quindi se abbiamo tre, tre parametri posizionali, per chiamarli useremo rispettivamente il nome 1, 2 e 3. I parametri possono essere resi opzionali, quindi come abbiamo visto prima abbiamo aggiunto una barra verticale dopo nome. Che cosa significa? Che il template in questo punto, se il parametro è usato, allora lo restituisce, nel senso lo utilizza. Altrimenti eh, non scriveremo niente, perché dopo la barra verticale non abbiamo scritto niente. Se, come in questo caso qui sotto, dopo la barra verticale scriviamo qualcosa, questo prova è il valore che viene mostrato se il parametro nome non è utilizzato. Quindi valore alternativo significa eh, se uso il parametro allora usa quel valore as associato al parametro altrimenti usa il valore prova oltre a valori alternativi avremo parametri alternativi come in questo caso tra, tripl tra triple parentesi graffe abbiamo scritto anche prova quindi significa se il parametro nome è usato allora usalo Altrimenti usa il parametro prova, non il valore prova. Ora vediamo un esempio. Ovviamente esistono infinite possibili combinazioni ed usi. Ovvero eh, potremmo voler scrivere uh, se il parametro nome è usato, usalo, mostralo, altrimenti. Se il parametro prova è usato, mostralo, altrimenti e così via questo è un'ipotetica un pagina template saluto come abbiamo detto prima che contiene il seguente codice ciao tra triple parentesi graffe nome barra verticale ok? quindi vuol dire che questo parametro è opzionale se in un'altra pagina usiamo questo template chiamandolo così parentesi graffe saluto nome uguale pippo allora avremo come lo stesso testo del template, solo che al posto del parametro nome abbiamo pippo e quindi il risultato sarà ciao spazio pippo punto esclamativo, esattamente come è scritto qui sopra. Nel secondo esempio abbiamo lo stesso codice di prima, però abbiamo chiamato il template senza passargli alcun parametro. Um, qualcuno, provate a immaginare nella vostra testa il, il possibile risultato, Esatto, <ride> abbiamo ciao spazio punto esclamativo, perché il parametro nome non è, ut non è stato utilizzato e non abbiamo eh, specificato alcun val valore alternativo nel caso in cui il parametro non è utilizzato. Nel terzo caso abbiamo assegnato un valore alternativo al nome, quindi adesso il codice del template è cambiato. Perché come template diciamo ciao, nome utilizzato, altrimenti scrivi Mario. Chiamando il template soltanto con il nome del template, apparirà ciao Mario, perché non abbiamo specificato alcun nome e quindi il template userà il valore di default, Mario. Ok, ora... Uh, queste le parole magiche le magic words le abbiamo già introdotte prima con la variabile uh, local, local time esistono tre tipi di parole magiche le variabili, le direttive e le funzioni parser che in, come sintassi assomigliano molto ai template però hanno un funzionamento diciamo obbligato dal software uh, le variabili uh, in particolare si usano con le parentesi graffe È, um, sono variabili di sistema il cui valore cambia in base al sito wiki dove ci troviamo, la data e l'ora attuali e la pagina in cui la variabile viene usata. Facciamo un esempio. L'esempio classico è local time, come abbiamo visto prima. Quindi scrivendo local time e visualizzando l'anteprima della pagina, vediamo che sono le 18.44. Se invece di local time usiamo page name, verrà mostrato il nome della pagina, che nel nostro caso è questo, pagina delle prove. Eccolo qui. Se vogliamo anche il nostro namespace, Wikipedia due punti, dobbiamo scrivere o oh, un'altra variabile prima, Quindi, namespace verrà sostituito con il namespace attuale. Due punti: nome della pagina. Oppure, questa funzionalità è fornita da una singola variabile, che è questa qui, full namespace. Teniamo lo stesso risultato. L'elenco completo delle variabili supportate si trova nella pagina Aiuto variabili sono tutte queste, questi qua sono i modi diversi per formattare la data, il numero di articoli di Wikipedia, quindi se scriviamo number of articles come variabile, otteniamo il numero attuale di pagine di Wikipedia, siamo vicini a 1.600.000. Ok, page name, tutte cose, alcune sono abbastanza avanzate e ci interessano relativamente. Perfetto. Il secondo tipo di ehm, parola magica è la direttiva, che adesso è quella che ci interessa meno. Eh, le direttive sono scritte in questo formato, doppio underscore, nome della direttiva, doppio underscore. Gli esempi più comuni sono il no talk, per rimuovere l'indice della pagina, e adesso vediamo un esempio, oppure il no index, che deindicizza la pagina dai motori di ricerca. Ora vediamo un esempio. Tornando al nostro famoso... sbagliato, ma ah, va bene anche quella in inglese. Questa è la nostra pagina di Dante Alighieri e questo qui è il nostro indice, anche chiamato Table of Contents, da, da cui il nome è TOC. Se scriviamo in cima alla pagina no TOC col doppio underscore, vediamo che il nostro indice è sparito. Se invece in cima alla pagina scriviamo noindex, non otteniamo nessun risultato visibile, Tor troviamo che il nostro indice è tornato, e noindex significa che la pagina, tra qualche giorno verosimilmente, verrà deindicizzata dai motori di ricerca. Quindi se cerchiamo Dante Alighieri su Google, per esempio, la pagina in inglese di Dante Alighieri non verrà mostrata. La terza e ultima eh, funzione, eh, parola magica è la funzione parser. E sono eh, le... Ah, no, scusate, non vi ho detto che l'elenco completo delle direttive si trova nella pagina aiuto direttive. Non sono molte e sono, come dicevo, di relativo interesse. Perfetto. Infine abbiamo le funzioni parser, che hanno, come dicevo, una sintassi molto simile a quella dei template. In questo caso riconosciamo che è una funzione parser è in quanto è preceduta da un cancelletto, il nome della funzione e poi due punti. Le due funzioni par parser più famose probabilmente sono if e if ecco. Se if è, è, seguita, cioè se if è seguita da un valore non vuoto, allora mostrerà questa cosa. Quindi, se il parametro 1 è utilizzato, allora verrà mostrato il testo prova. Si può aggiungere un'altra barra verticale qui. Perfetto. Per mostrare un valore alternativo. Adesso facciamo una prova. Se nel nostro template scriviamo, um, scusate, ok, questo facciamo finta che è il nostro template user slash prova. Scriviamo if il primo parametro Okay, altrimenti no. Questo significa che quando questo template verrà utilizzato, allora se gli passiamo il primo parametro posizionale, lui eh, ci dice ok, altrimenti no. Salviamo la pagina. Ora questo template ovviamente mostra no perché non gli abbiamo detto nessun parametro. Questo lo possiamo usare come template perché... Per creare un template possiamo o um, chiamarlo template o, scri scusate, o scrivere uh, niente, non metterci nessun prefisso con i due punti, e quindi lui sa che dovrà andare a chiamare una pagina che inizia con template due punti qualcosa. Quindi se noi scriviamo bio, lui sa che dovrà andare a cercare la pagina bio. Se invece scriviamo qualcosa con un namespace, lui lo accetta, solitamente. Quindi, se proviamo a usare questo template, lui ci dice no. Ok? Noi abbiamo usato il nostro template e l'abbiamo salvato in questa pagina qui: user prova. Lo stiamo usando in un'altra pagina di prova, vedete? Sempre qui, come mia sottopagina. Se come primo parametro adesso gli diamo qualcosa, lui ci dirà OK. Ok? Se gli diciamo come primo parametro qualcosa di vuoto, quindi non gli diciamo niente sostanzialmente, lui in teoria dovrebbe dire no. Questa è la funzione if. Un'altra funzione è ifEq, che ha un, un, un funzionamento molto simile. Qui come primo parametro gli stiamo dando questo. Se il primo parametro equ ecco, significa uguale, è uguale a valore, allora mostriamo questo, altrimenti mostriamo questo. Facciamo una prova. Questo è il nostro template, modifichiamo il suo codice. Questa è la nostra funzione parser. Scriviamo il spec. Se il primo parametro, adesso proviamo a scriverne uno nominale, il, nostro, il, il nome del parametro sarà ne so, parametro par1. par. E basta. Eh, notare, scusate prima non l'ho detto, che c'era una barra verticale. Se c'è una barra verticale significa che se non glielo passiamo, allora lui prende valore vuoto. Eh, if ecco un certo valore, eh, non lo so, ciao, allora dici ok, altrimenti dici no. Salviamo il nostro template. Lui ovviamente dice no. Ora, qui stiamo usando il nostro template. Come primo parametro gli diciamo qualcosa di diverso da ciao, per esempio prova, prova valore, salviamo la pagina. E lui dice no. Se invece, non mi ricordo, scusate, ciao con la maiuscola se invece come primo val valore scriviamo ciao con la maiuscola salviamo la pagina lui dice no lo stesso perché? If ecco. ah perché l'abbiamo reso nominale il parametro quindi dovremo scrivere par e il nome che gli abbiamo assegnato è par uguale ciao E lui dirà ok questo è sono le basi di, del funzionamento di tutti quanti i template che noi usiamo su Wikipedia. Um, ultima cosa. Ok, come dicevo, anche per le funzioni parser esiste la pagina di aiuto. Quindi in questa pagina di aiuto troveremo l'elenco di tutte quante le nostre funzioni parser. Una funzione parser molto usata è anche expr, per le espressioni matematiche, quindi se scriviamo expr con il cancelletto due punti, 30 per 7, sarà 200, 210. Alcuni di voi potranno chiedersi um, perché non scriviamo direttamente 210, anziché scrivere questa cosa complicatissima, perché, come dicevo prima, i template spesso vengono usati dinamicamente, quindi questo 30 potrebbe variare nel tempo, potrebbe variare in base all'utilizzo che si fa di questo template. Per esempio, vogliamo un template che fa le conversioni, quindi converte eh, da un'unità di misura all'altra, e quindi dovremmo sicuramente utilizzare una di queste espressioni. Un ultimo utilizzo dei template è l'esempio che facevo prima. Che È già stato mostrato in questi webinar. In fondo alle nostre pagine di Wikipedia troviamo tutti questi template. Questi sono... I template di navigazione, come dicevo, quindi servono per navigare da una pagina all'altra, quindi lo stesso template di navigazione lo troveremo in tutte le pagine elencate in questo template. Un altro template molto importante è il template per i collegamenti esterni. Se andiamo a vedere una, una sezione collegamenti esterni di una pagina importante come questa, sicuramente avrà il template collegamenti esterni che ricava tutti quanti i dati in automatico da Wikidata. Come vedete qui, questi qui con la eh, pennetta, saranno tutti quanti collegamenti esterni ricavati in automatico da Wikidata. Formattati esattamente come farebbe un template cita web o cita libro, eccetera. Questo è l'esempio di cita web, che è uno dei template più usati per citare le fonti. L'ultimo esempio. Copiamo il codice del template cita web. Andiamo nella nostra pagina di prova. Inseriamo il nostro codice del template. URL è eh, l'indirizzo URL che citiamo, per esempio questo. Titolo. Eh, autore e Altre cose? Adesso non importa. Ok, e questa sarà la nostra fonte citata secondo lo stile eh, concordato dalla comunità di Wikipedia. Ogni comunità ovviamente avrà il suo stile. Questo è un uh, riassunto sulle parole magiche, anche le parole magiche possono essere substate, come diciamo prima. E questo è tutto. Questi qui sono i riferimenti che trovate, che abbiamo utilizzato anche oggi per eventuali approfondimenti sui template. In particolare vi segnalo template e la pagina su come si include correttamente una pagina. Le, tutte le pagine, tutti i file mostrati sono presenti in questa categoria di Wikimedia Commons e le slide sono rilasciate in licenza Creative Commons. Domande? Grazie Lorenzo innanzitutto, e non, non so se ci sono delle domande, io intanto, ehm, insomma, oltre a ringraziarti ti chiedo solo una cosa, così una curiosità, magari ehm, veramente no, ignoranza mia, i template non hanno nessun passaggio di approvazione da parte della comunità, cioè si creano e, e basta. Um. Ok, è una domanda interessante uh, generalmente si creano e basta, quindi specialmente i, te i template per cui ne esistono già di equivalenti, per esempio um, in ambito sport molto utilizzati sono i template delle bandierine se vediamo la pagina che ne so serie A 2019-2020, anche se quest'anno è stato un po' triste come anno vediamo che nella classifica vengono usati questi template qui. Calcio, calcio Lazio, ok? È un template che mostra questo bandierina Lazio con il Wikilink. Quindi se andiamo a vedere template calcio Lazio, questo qui, ok? Um, da gli utenti del, del progetto calcio sicuramente avranno creato miliardi di template di questo tipo quindi per ogni template non è che si va a fare una discussione per approvarlo quindi quando esistono eh, template eh, equivalenti in genere non, non, non c'è bisogno di una, di, una, di una discussione di solito la discussione serve quando l'utilità del template è dubbia oppure quando si va a creare un template che eh, potenzialmente viene incluso in molte pagine, oppure quando eh, di solito si, si crea un, qualcosa di ridondante rispetto a qualcosa che già esiste, per esempio se, se noi sappiamo che esiste eh, template, non lo so, ricordo esattamente, template incontro, sportivo, incontro di club, quindi una, un incontro tra due squadre sportive di qualsiasi sport allora eh, verosimilmente non dovrà esistere il, il template incontro di pallavolo perché è ridondante rispetto al primo che già usa già ha tutti quanti i parametri di cui abbiamo bisogno e basta scrivere, sicuramente ci sarà, basta scrivere il nome dello sport in qualcuno di questi parametri che adesso non trovo Vabbè, comunque ci siamo capiti. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, sì, assolutamente, chiarissimo, grazie. Ci sono altre domande? Ciao, sì Pietro, eh, volevo fare una domanda sempre su questo argomento. Lorenzo dicevi eh, per quanto riguarda gli stili, poi ciascuna comunità eh, è relativamente indipendente. Eh, per quelli che riguardano invece template che poi prendono parametri e informazioni Wikidata, in quel caso c'è bisogno di qualche vincolo ulteriore o ugualmente mh, ogni comunità è indipendente? Eh, no, anche lì l'unico vincolo è quello eh, tecnologico quindi se un, template, se, un, diciamo, se un template deve usare un certo codice per, chiamare le, eh, per richiamare i dati da Wikidata il codice è quello, quindi non è che ce lo possiamo inventare però poi la resa estetica eh, spetta alla singola comunità mm. per esempio se cerchiamo template wikidata ok, questo template ci dà il, il valore di una certa proprietà di un, di, un certo, di un certo elemento ah no, ok, ho preso l'esempio sbagliato eh, questo template a sua volta richiama un modulo che è qualcosa di molto più complesso dei template perché non è scritto come abbiamo visto oggi ma è scritto in, in lua che è, un, che è un codice un pochino... No, sì, modulo vabbè, non so scrivere il Lua è un linguaggio non sviluppato da, da Wikipedia ma eh, eh, in, indipendente questo qui è il modulo che ci permette di ricavare in automatico i dati da Wikidata e, e anche, cioè, in realtà anche questo è personalizzabile però spesso i moduli si tende a farli un po' tutti uguali così se, se in un, ad esempio, se in, di solito si, si tende a conformarsi alla versione in inglese, così se c'è una modifica sulla, su Wikipedia in inglese eh, possiamo fare la stessa modifica da noi senza dover fare ogni volta gli stessi test, lo stesso debug, eccetera. Perfetto, grazie. Ok Lorenzo, se non ci sono altre domande, mh, direi che abbiamo concluso, in ogni caso immagino eh, che poi eventualmente tu sia disponibile se qualcuno dovesse provare a cimentarsi. Ah, assolutamente e... sì, <ride> io sono stato un po' ambiguo, questa non è la mia utenza, ma è quest'altra. Quindi se qualcuno mi dovesse contattare... Orcrux, ok... Qui. Perfetto, e, um, Sì, puoi sicuramente anche dare un'occhiata, per esempio, alle voci già presenti su Wikipedia e vedere se c'è dentro un template per vedere com'è fatto, um, è utile. Almeno io l'ho trovato utile quando per la prima volta li ho, li ho incontrati. Uh -huh. e, eh, come e... accennavo prima, per, per riconoscere più facilmente i template, di solito penso che sia disponibile a tutti. Questo strumento qui che è l'evidenziatore di sintassi. Ad esempio nel mio caso vengono tutti evidenziati in viola. Ah bello, utile. Ottimo. Eh, dunque allora per cui direi grazie a tutti, e grazie a Lorenzo e grazie a tutti per aver partecipato. Allora, la registrazione di questo webinar, così come quelli precedenti, verrà pubblicata a breve sul nostro canale YouTube. Che vi, di cui vi, oddio, no, volevo mandarvi il link: vi mando il link in chat o nella mail, appunto, appena chiudiamo nella mail che vi manderò. Ehm, allora la prossima settimana eh, noi sospenderemo l'appuntamento con i webinar perché eh, per i nostri soci ci sono già due appuntamenti importanti con eh, la nostra assemblea che quest'anno si raddoppia in due appuntamenti quindi non volevamo diciamo, appesantire con altri incontri e dare la priorità ovviamente agli incontri eh, dell'assemblea dei soci a cui ovviamente vi invitiamo, di, di par vi invitiamo a partecipare e, um, il prossimo appuntamento con i webinar sarà dunque eh, non, non il prossimo sabato 25 aprile ma quello successivo il 2 maggio con Marco Brancolini che farà una lezione su eh, OpenStreetMap for Dummies, quindi le, le basi e come iniziare a contribuire a, a OpenStreetMap alla Wikipedia delle mappe e poi ovviamente sui nostri canali troverete tutte le informazioni, orari e l'iscrizione come sempre a segreteria-wikimedia.it chiocciola Grazie a tutti e buon sabato sera!